buongiorno ragazzi questa mattina sveglia presto avete visto l'alba con la nebbia Ah, che spettacolo questa è una colazione per stare in forma avere energia e mangiare sano quindi ho preparato l'uvetta con una mela spucciata noci fette biscottate 100% integrali di segale poi due datteri un pezzo di mela e una vitamina allora mettiamo tutto con il latte di riso e tranquilli non vi uccide semplicemente si mette tutto assieme non aggiungete zucchero che non vi serve le noci che danno un po' di acidi un po' di proteine un po' di oli e la si stricciano dentro tranquillamente e mi raccomando se dovete bere il caffè prima mangiate qualcosa che il caffè a stomaco vuoto è delle perdi così vediamo un altro pezzo quelle croccanti per denti morbidi poi si ammorbidisce tutto con il latte vediamo tutto e questi ve li mangiate adesso mm -hmm. latte di riso senza zucchero lo zucchero evitatelo completamente Aspettiamo che si assorba bene. Io lo metto due minuti in microonde, perché mi piace caldo. Con questa colazione siete pronti per fare sport, per lavorare e per ehm, fare sesso. Ciao!